In questo video vedremo le lenti convergenti impareremo a conoscere le lenti convergenti la prima in questo schema è la lente biconvessa entrambe le facce della lente sono biconvesse, le entrambe le superfici la seconda lente è una piano convessa e la terza è un menisco positivo il menisco positivo si riconosce perché la parte centrale è più spessa rispetto a quella laterale bene incominciamo con la biconvessa questa è la lente biconvessa che stiamo indicando con la penna questa è una piano convessa sono lenti classiche Queste e questo è il menisco positivo come vi dicevo è più è abbondante e più spessa la parte centrale rispetto ai bordi per quanto riguarda il menisco positivo qui vediamo una lente lenti convergenti sono tutte le lenti che ingrandiscono vedete questa lente sta ingrandendo e poi faccio vedere il bordo questa è una biconvessa, quindi due facce uguali, ovviamente biconvessa. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo per il prossimo video.